Spiagge, spiagge, vestite. La paura di mostrarti è più forte della voglia di conoscerci. Non ci vivi per non dover uccidere, sciogliere, corazze di freddo. Cerchi protezione dal sole. Incomprensioni. Dio, ti amo, e non lo dico per portarti a letto ma per farmi perdonare per tutte le volte che ho scopato col diavolo. Crediti. Ti rendi conto che puoi morire con nessuno che ti venga ad aiutare? Allora vivi. Vivi fino a sopravvivere alla paura. Morirà di fame, ti nutrirai di te stesso. Ad occhi aperti, l'ireale è nel disegno della vita. Chi li chiama angeli, chi spiriti, alieni o intelligenze soprannaturali? Chiudo gli occhi e non cancello solo la realtà che vedo. <coughs> Riposa il cuore. Lo so, siamo piccoli, insignificanti ma mai come il silenzio su quale adagiamo le nostre menti per togliere spazio al riposo del cuore. La mente smette di pensare, il cuore mai di palpitare, vivere lo fa rilassare. Vita monopolizzata. Si conosce cambiando. <coughs> Ostacolare cambiamenti a finire in prigione senza passare dal via. Vivere non è un dovere. Non devo divertirmi perché è sabato sera, svegliarmi perché è mattino, chiudere occhio per la notte, mangiare perché è ora, accoppiarmi per sconfiggere la solitudine. Tutto questo non c'entra con la farfalla che sbatte le ali. menù del giorno chi di un semplice sguardo alla tv chi di sfogliare in inchiostro sui giornali e chi di cliccare navigando nell'oceano della rete alcuni si accontentano di affacciarsi alla finestra di casa oggi mi butterò dal balcone del cuore per tuffarmi nella piscina dei sogni quando non avrò soldi per una penna scriverò sulla sabbia se il mare si mangerà la spiaggia scorrerò la mia mano sul cielo spazio infinito dove ciascuno potrà leggere ciò che vuole Vedi, non cambia molto ogni foglio di carta nasconde sempre spazi bianchi da riempire eterno presente fantasia e ricordi <coughs> miscela che ha contatto col presente esplode in nulla di fatto se lo uccidi saranno il chicco di grano della tua melodia grazie ciao ciao